Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi cerco di portarvi un video super emozionante con DJI Avata, eh, perché comunque sarà una location davvero pazzesca, un'arrampicata su per la montagna e poi giù dalla montagna. Con DJI Avata non ho ancora fatto video di questo tipo, perché comunque è un CineWoop e quindi rimane un po' meno performante dal punto di vista delle prestazioni, ma secondo me si può comunque tirar fuori qualcosa di pazzesco anche con lui in queste situazioni. Ovviamente... Per chi pilota il drone? Dal punto di vista dell'emozione e dell'adrenalina che ci viene trasmessa eh, nel volare in prima persona eh, in queste situazioni eh, è davvero una cosa che va provata, ragazzi, perché è tanta tanta roba. Ed è per questo che mi piacerebbe riuscire a trasmettervi la stessa emozione anche a voi che la state guardando da uno smartphone, da una TV o da un PC. Trovo questa prova di arrampicata con DJI Avatar con il filtro della frivola in questo caso userò un filtro polarizzato e ditemi voi appunto cosa eh, ne esce da questo video. Quindi, detto tutto questo, recchiamoci al punto di decollo. Andiamo! Sì, direi che lì merita volare col DJI. Avata, voliamo! Direi che è meglio decollare in modalità normal, quindi con un decollo verticale, perché ho le rocce proprio qui davanti e poi passare quando siamo a una determinata altezza in modalità acro e iniziare a divertirci, quindi avere questa possibilità sicuramente è fantastico con i, i prodotti DJI perché il decollo verticale in norma ci permette di decollare in situazioni magari dove si ha poco spazio di manovra all'inizio, dove invece poi quando si è decollati si ha tanto spazio davanti a noi. Stessa cosa per l'atterraggio che si torna e si può atterrare in modalità normal quindi in sicurezza pazzesca andando a far atterrare il drone sulla mano. Adesso però prepariamo tutto per il decollo e poi ovviamente in acro never felt so far away than it does today my dear the world is spinning now I lose my senses Like the hands on a clock tower Every minute's like an hour Every hour's like I'm sorry that I couldn't Is closed and every flight has all but left there ain't no buses that can bring me to where I saw you last and has never felt so far away than it does today my ragazzi un'emozione incredibile eh, quel DJI Avatar si muore tranquilli ovviamente perché le prestazioni qua non ci sono a livello eh, puramente di potenza Perché lui è comunque un cinevup, Ma ci permette di fare delle riprese Secondo me pazzesche in situazioni come queste Poi comunque la sua durata della batteria Merita sempre tanto per essere un drone FPV Anche in situazioni come queste E dove anche oggi la temperatura non è altissima Siamo intorno ai 4-5 gradi Quindi la temperatura della batteria eh, Magari ne soffre un pochino Ma è tanta tanta roba davvero Qua avevo già volato anche col DJI FPV eh, dove si ha ovviamente delle prestazioni allucinanti, eh, dove si possono fare magari eh, dei passaggi più veloci in determinate situazioni, ma con lui si ha questa sorta comunque di eh, volare ovviamente sempre con attenzione, sempre super concentrati quando si vuole in acro, ma con la sua dolcezza, la sua manovrabilità eh, di un Cinewup eh, rimane comunque tanta tanta roba davvero. Quindi se questo è mio video in cui vi ho portato queste emozioni con le DJI Avata e i filtri Freewell che meritano tantissimo su questo drone in queste situazioni vi è piaciuto e l'avete trovato utile e interessante lasciatemi un grosso pollice su